di iniziare a fare le cose un pochino sul serio, Intanto iniziamo subito con una bella notizia, uh, ieri avevo iniziato con una brutta notizia cioè il ritorno di fiamma tra Magnini e quell'altra che dovrebbe chiamarsi Pellegrini, oggi invece eh, vi comunico che qui in quel di Calzoppo, nota località turistica del comune di forse Pian di Meletto forse di Belforte non si sa comunque a due passi da San Sisto c'è uno splendido esemplare di cane bianco che se ieri era un po' di nome Ugo che se ieri era un po' titubante oggi prima di iniziare la diretta ha addirittura allargato le zampe per farsi fare i gattini sulla pancia lo quindi, sei conquistato me lo sono conquistato quindi ecco molto meglio lui della Pellegrini oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di entroterra, o meglio iniziamo a parlare di entroterra e lo eh, facciamo iniziando da queste semplici frasi, frasette che ho trovato e che descrivono uno dei tanti paesi dell'entroterra pesarese. C'è un campanile, poche casette ma carine, molti boschi verdeggianti e due torrenti spumeggianti è un paese che a conoscerlo poi piace è circondato da boschi verdeggianti che danno serenità agli abitanti e ai passanti c'è un torrente grosso e bello che qui incontra suo fratello sempre insieme loro stanno e fino al mare uniti vanno allora da questi pochissimi indizi boschi verdeggianti torrenti spumeggianti diciamo che è un piccolo paese che si trova sulle rive di un fiume un paese sicuramente di alta collina laddove il verde colore ci dà pace e serenità ogni mattina e quindi tantissimi, vero Gaetano, possono essere i paesi dell'entroterra che si trovano eh, lungo un fiume però qui se ci sono due torrenti spumeggianti quindi non un fiume ma due fiumi Addirittura c'è un, un torrente grosso e bello che qui incontra il suo fratello. E quindi quali saranno questi due fiumi? Assieme, Meta e Auro formano il Metauro, un fiume assai famoso che scorre rumoroso. Ecco, quindi parliamo di un piccolo paese dell'alta valle del Metauro nell'entroterra pisarese che sorge proprio laddove questi due piccoli rigagnoli appunto il Meta e Aureo formano il ben più conosciuto nel bene e nel male visto l'inquinamento che si riscontra più a valle metauro in questo paese c'è un'altra eh, particolarità c'è la piccola e bella piazza del Pino che dà ombra al grande e al piccino questa è una particolarità perché ora voi eh, cari amiche, eh, qui c'è in sottofondo una persona che ride che poi sì, vi, vi presenterò è una sorpresa ora no, no, cioè, ma... voi direte ma i dipini nei piccoli paesi bene o male è quello che si trova e soprattutto non, non si paga è una delle poche cose insieme all'Arpia che non si pagano cioè gli alberi e i pini però questo pino ha una particolarità tant'è che se non ricordo male ma poi qui la ospite presente ce lo dirà, qualche mh, settimana fa o qualche mese fa, eh, parlando è uscito un articolo su Vanity Fair, perché il suo direttore Dini, se non ricordo male dovrebbe essere, anzi è originario di Borgo Pace, in cui si parlava del Pino e questo Pino che adesso voi troverete fino al 10 gennaio addobbato a feste e illuminato ha la particolarità di essere un pino nato e cresciuto con le proprie radici nella piazza del paese e che adesso è il più alto della, del campanile della chiesa eh, vedete la ospite ancora devo presentarlo però Noi la vogliamo tenere, la vogliamo tenere eh, però, semi nascosta eh, eh, no, perché vogliamo eh, fargli la presentazione pino, degna è un pino penso che sia uno dei pochissimi paesi d'italia che possa godere di un pino nato con, ripeto e cresciuto con le proprie radici al centro di una piazza e adesso quasi, un pino quasi secolare è diventato addirittura addir più alto rispetto alla chiesa ma c'è un'altra particolarità, un particolarità storica vale a dire che tanto tempo fa, qui a Borgo Pace tre romani si incontrarono e pace proclamarono non erano mh, dei romani qualunque, no, di Giulio Cesare volevano prendere il posto, ognuno lo voleva ad ogni costo, ma arrivati a Borgo Pace si spartirono i poteri e a comandare andarono firi e proprio da questo accordo di pace il paese prese il nome di Borgo Pace. Quindi avete capito che il paese di cui oggi parliamo e che ci dà l'occasione anche per allargare l'orizzonte e parlare un attimo dei problemi, ma anche delle amenità, delle piacevolezze che l'entroterra offre, è Borgo Pace. Borgo Pace è un comune che si trova, per chi non lo conoscesse, a 74 km da Pesaro e a 74 da Fano, a 36 km dall'alto, vediamo se riusciamo a inquadrare, a 36 km da Urbino e a 28 km da San Giustino, ovvero dalla provincia di Arezzo, quindi dalla Toscana. Pace brevemente è la conferma ora voi sapete che io amo i piccoli paesi ma soprattutto mm, io ritengo che i piccoli paesi soprattutto quelli all'estrema periferia del profondo terra, abbiano i loro problemi in termini di viabilità, di accessibilità ma abbiano anche la, una forza che risiede eh, nell'avere natali illustri o comunque nell'avere episodi, al di là di quelli che vi ho raccontato, a loro modo particolare. Intanto i dati, la presentazione di Borgo Pace che vi ho fatto non è farina del mio sacco ma l'ho presa da un lavoro che hanno fatto i bambini delle scuole elementari dell'istituto comprensivo di Sant'Angelo Invado, Mercatello, Sul Metauro e Borgo Pace un lavoro abbastanza recente coordinato dalle insegnanti leggo qui nella prefazione Alice Antonucci. Elisabetta Guidarelli e Raffaella Ruggeri e ho tenuto a presentarvi Borgo Pace attraverso le parole ma soprattutto attraverso l'ingenuità e soprattutto la verità eh, dei bambini perché molte volte noi cerchiamo grandissime cose per presentare un paese piuttosto che una situazione e invece eh, gli spunti molte volte li troviamo in casa nostra nel senso che i nostri figli eh, e l'altra faccia della medaglia dei nostri figli ovvero i nostri anziani che custodiscono eh, l'esperienza e gli aneddoti ecco sono loro i migliori o comunque gli interpreti più autentici e veritieri di un paesaggio quindi vi dicevo al di là di Giulio Cesare eh, al di là o meglio oltre eh, l'albero eccetera ci sono, vi voglio segnalare due particolarità riguardanti eh, Borgo Pace. E oltre il fatto che il direttore di Vanity Fair, quindi una rivista di moda, è originario di Lamoli. Intanto, di, Borgo di Borgo Pace, chiedo scusa. Intanto, mm, ma questo molti di voi lo sanno. La, eh, I boschi che voi trovate per salire, eh, o meglio sul versante già umbro, tra il valico di Bocca Trabapia prima di entrare nella parte umbra, quindi prima di scendere di San Giustino, mm, ora si vede ben poco. però lassù c'erano degli abeti grazie ai quali è stata costruita la basilica di San Pietro. E altre basiliche? e altre basiliche anche romane per intenderci come Venezia e ci tengo a precisarlo eh, anzi saluto eh, gli amici del Cadore e soprattutto gli amici di Perarolo di Cadore che è un altro posto splendido una piccola perla a pochi, pochissimi chilometri da Pieve di Cadore lungo il fiume eh, piave ebbene come i boschi eh, alle falde delle Dolomiti della valle del Cadore quindi del fiume Piana sono serviti per costruire tra virgolette Venezia così gli abeti e gli alberi della, di questa zona di confine tra la Romagna la Toscana e l'Umbria sono serviti per costruire Roma la, e la Basilica di San Pietro e le altre principali basiliche tant'è che massa Trabaria eh, quindi questa regione storica della quale ho voluto prendere il nome perché mh, ne sono particolarmente innamorato deriva proprio da traps che traps significa travi ovvero quelle travi ripeto di questi alberi che poi venivano fatti confluire sulla vallata del Tevere quindi la zona, per intenderci, di Castello, Città di Castello, San Giustino, e da lì, attraverso il Tevere, fatti arrivare a Roma, proprio come, ripeto, accadeva più ardiente eh, sul Piave, quindi lungo le valli del Cadore, rispetto a Venezia. E, eh, permettetemi un altro inciso, voglio salutare gli amici del Bed and Breakfast, l'agenzionella di Pererolo di Cadore. Tornando a noi quindi a Borgo Pace, la seconda particolarità è che, allora, voi sapete che in ogni paese che si trova, in ogni paese che si incontra e, o che si visita per la prima volta, si incontrano almeno tre tipologie di situazioni, o meglio, tre tipologie di situazioni. La prima, o un bar dello sport o un bar del commercio. Nel senso non esiste paese dove voi non incontrate, eh, fateci caso, un bar dello sport, un bar del commercio o un bar Italia, tutti si chiamano così. Bene, a Borgo Pace non incontriamo un bar dello sport, quindi questa casistica non rientra. Ogni paese ha un suo personaggio folcloristico, uno di quelli che ci fanno sorridere attraverso gli aneddoti. Ce n'era uno a Borgo Pace o meglio non a Borgo Pace ma in una frazione di Lamoli ma adesso è passato a miglior vita però io so che questo personaggio, questo tra virgolette Arzillo Vecchiettino era un'attrattiva, una guida o meglio una guida turistica di Lamoli eh, ed egli era addirittura convinto di, essere, di avere quasi delle doti sovrannaturali la terza casistica invece anche o meglio soprattutto i paesini più sperduti hanno dei personaggi lustri da vantare. Ebbene a Borgo Pace, um, Borgo Pace è stato frequentato da un certo Gian Vincenzo Ganganelli. Ora molti di voi vi diranno e chi è sto qua? Tu eh, non lo conoscevi no, Ganganelli? Eh, sono uno di quelli che se lo sta chiedendo Bene, eh, male, cioè, io lo so che tu sei un, io lo so che tu sei un eretico ma eh, da. Gian Vincenzo Ganganelli altro non era che Papa Clemente XIV Ebbene, Papa Clemente XIV per l'esattezza nacque nel... Ma questa mio... sì che è una chicca Chicca, no, mi lo raccomando, lo chica, ecco. No. Chica, mi sono trattenuto perché no, no, no, no. volevo fare una battuta, certo. però parlando di pontefici, no, no, mi trattengo. Chicca si può dire. Si può dire. E, ripeto, Gian Vincenzo Ganganelli eh, nasce a Sant a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1705, però a eh, Borgo Pace. Aveva, andava soprattutto in estate, era il suo cosiddetto buon ritiro estivo, perché suo papà, cioè il papa di Clemente XIV, Lorenzo, era nativo di Borgo Pace. E quindi Borgo Pace può vantare niente di meno che un papa. Ma poi Borgo Pace può vantare tantissime altre cose, che poi vedremo con le illustre ospite di oggi che tu cosa dici Tano è giunto il momento di presentare oppure l'abbiamo fatto arrivare fin qui per facciamo niente, la no, trasmissione no, no, per noi no la presentiamo per non anche essere venuta qui e la presentiamo fare. già tanto la avete sentito in sottofondo che parla la, la ospite parlare, non questo non lo so staremo a vedere la ospite di oggi è Ernesta Palazzetti Buongiorno esatto. Ernesta, Buongiorno un insegnante di, e qui mi, mi sento un pochino in difficoltà perché eh sì. di inglese sì. e io mi sento in difficoltà sì. perché, how are you? I'm fine, I'm very well. Ok basta, I'm basta, basta, così, basta così, basta così, basta così, sì. basta così perché in realtà io conosco talmente bene l'inglese che... Tu sfigureresti al mio cospetto, Beh, mi spiace ma dirlo, lo stesso, mi va, spiace dirlo, ma stavolta so dubito, sono invidiosa, invidiosa veramente, Ernesta Palazzetti è una moglie, è una mamma, è una nonna, anche sì, ed è una cittadina, un abitante sì. stanziale, residente a Borgo Pace, ma residente vuol dire poco perché sì, sì. non è che tu hai preso la residenza a Borgo Pace per un discorso tasse e vivi al mare, no? no, no, io ci vivo Beh. e ci sto anche bene quanti dire. giorni all'anno vivi a Borgo Pace? Eh, 365 giorni signore. bene, quindi possiamo <ride> <Non so>. parlare <ride> con te di tutto di estate oh, sì. di estate, di essere, inverno eh, eh. toglimi una curiosità mm, tu hai una famiglia hai una famiglia eh, numerosa? hai una famiglia anche da quello eh, che ho capito, abbastanza prolifica, sì, no? Abbastanza prolifica perché io ho tre figli, di cui una figlia sposata già, che ha già una bimba e aspetta un altro figlio. Quindi, stiamo anche. In bocca al lupo! Aumentando. <ride> Quindi, contribuite ad aumentare sì, la il PIL e la demografia di, Del, Borgo, Pace. di Borgo Pace. Ecco, esatto. spiegami un po' cosa significa vivere in un piccolo paese. Vedi, per me è voluto significare tanto perché ho avuto da questo territorio insomma delle esperienze bellissime, ho vissuto delle, delle, delle esperienze, delle come dire, delle... Ho fatto delle attività che mi hanno permesso di essere a contatto con tanta gente pur vivendo in questo piccolo territorio, in questo piccolo paese, dove si sono succedute eventi, eh, come dicevo, attività, perché io oltre ad essere un insegnante d'inglese alla scuola media e aver conosciuto tante persone, ho avuto modo anche di partecipare a tanti eh, eventi, a tante manifestazioni. Sia del luogo che del territorio, per cui sono venuta a contatto con tantissime persone, senza parlare poi delle, dei turisti che hanno frequentato le nostre zone. Le hanno frequentato anni, e frequentano? Continuano, continuano a frequentare, continuano? certamente. Eh, il ecco, eh, poi di questo ne parleremo. Domanda secca. Sei stata, sei, quindi non sei pentita di aver vissuto in una piccola città? Io realtà. personalmente no, mi trovo molto bene in questo ambiente perché c'è un'atmosfera, un contatto con la realtà e con la natura che... È molto congeniale al mio modo di essere e di sentire, Borgo Pace, io non è quindi... vivere nei, nei posti affollati, stare a, a contatto con la gente, sono molto propensa a fare nuove amicizie, capace di intrattenermi con le persone, però il contatto con il luogo, con la natura e questo eh, adesso anche che si, mi trovo insomma, a pochi chilometri da Borgo pace, ma già mi manca perché non amo adoro cioè sto... pochi chilometri. Eh, per chi non lo sapesse, è circa una ventina di chilometri, ecco, cioè la distanza che separa sì, Borgo Pace eh, sì, da Calzoppo. In linea d'aria Borgo Pace si trova nella vallata del Metauro Quindi la vallata parallela sì, sì, esatto. alla nostra e quindi a me non, non è mancato niente perché se volevo stare a contatto con delle persone, parlare inglese avevo avuto anche l'opportunità di farlo tramite degli amici che, inglesi che si sono trasferiti qui a Bordo Pace. e quindi mi, ad, mi hanno dato l'opportunità di esercitarmi quotidianamente e mi hanno stimolato tantissimo e quindi sono, in più ci sono anche delle realtà turistiche di, di un certo, ecco, o, o perlomeno ci sono stati. Di questo della, ne parliamo. Di un certo livello. Mm, per cui brava. Allora la, il mio sentimento verso la mia, diciamo, eh, atteggiamento verso il posto, verso la, la popolazione. Tutto è di estrema eh, simpatia, di estremo eh, orgoglio. orgoglio. Diciamo sì. anche orgoglio, sì, perché sì. effettivamente. Eh. È un motivo di orgoglio. Sì. Tu prima Cosa devo fare? hai parlato un attimo del turismo. Mm. Una riflessione, no? In tempi di crisi. Io ho vissuto in prima persona il turismo. Perfetto. Diciamo che quando ero ragazza ho avuto l'occasione eh. di partecipare con l'ente del turismo di Pesaro a delle manifestazioni a livello insomma europeo perché il, il turismo di, avevo vinto un concorso mi avevano eletto ragazzo della provincia quindi ho morito, ragazzo? Ragazza... ah no chiediamo no non volevo che eh. no no ragazza e quindi avevo avuto modo di fare questa quest esperienza e portare diciamo la nostra voce anche in altri territori dell'Europa insieme a uno staff dell'ente del turismo di Pesaro e avevo ancora vent'anni e vestivo il costume regionale, siamo stati in un crociere insomma abbiamo fatto, adesso non, non voglio entrare nei particolari, ma questa cosa mi ha veramente inorgoglito anche, e mi ha dato molto, molta carica nel tempo per fare amare i nostri luoghi, perché io originaria veramente sono Nata vicino Urbino, eh, il mio Dove? paese Dove? di origine è Fermignano, Fermignano. Eh, a 10 km. Vicino a Urbino, Urbino, diciamo sì. Fermignano, perché tu sai che tra Fermignano e Urbino c'è una giusta e sana rivalità. Quindi... La rivalità è giusta e sana, giustamente come dici te è sempre positiva. Perché veramente Urbino vive di Fermignano, Fermignano vive d'Urbino e si, si incrementa vicino. Integrano a Vicenza. Sì, certamente <ride> sono molto. Mh, in sintonia penso su certi aspetti anche in collaborazione molte persone abitano a Fermignano a, che, tanti, sì, a che età hai lasciato Fermignano? Io mi sono sposata nel 78, quindi tu già... possiamo dire che sei una cittadina perché mm. Fermignano è una bella realtà sì, sì. una piccola cittadina veramente io abitavo eh, nei dintorni nella, eh, nella piana di San Silvestro dove si sì. è stata la, la cosiddetta piana di, di, Astrubale, di Astrubale che esatto, adesso è nell'occhio del ciclone ma, per, ma Santa, la sì, la per la Fano Grosseto e ancora lì noi, i, miei, i miei familiari hanno i, dei possedimenti perché effettivamente io ho conosciuto mio marito perché era il proprietario sì, proprio bellissimo. del podere Yandas Drubale, tuo Capisci? marito che è stato anche sindaco, sindaco di, Borgo Pacere, di Borgo Pace, diciamolo. Sì, è sì. dall'80 al 90. Dieci anni? Eh sì, esattamente. E noi ci siamo sposati nel 78 e avevamo, tutti e due eravamo giovani e quindi abbiamo potuto ecco, vivere tutte queste esperienze diverse. E Pace. quindi come si dice formare famiglia in quel di Borgo sì, Pace. Esatto e quindi l'amore la, per il tu... turismo mi ha nato ecco, da, da, soprattutto perché poi anche. so che siete anche proprietari gestite anche un agriturismo sì, inizialmente quando io mi sono sposata è iniziata la, la fase di costruzione di un albergo a borgo pace molto bello che ha dato Vita a tutto il territorio. Per ecco, decenni. ora però prima di parlare e di addentrarci nel capitolo del turismo, fermiamoci un attimo, fermiamoci e, e poi continuiamo si a deve... parlare. Sai, un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone in marcio per lui è sufficiente ad un cane non importa se sei ricco o povero brillante o imbranato intelligente o stupido se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo di quante persone puoi dire la stessa cosa? quante persone ti fanno sentire unico? puro? speciale? quante possono farti sentire straordinario? Combattete l'inciviltà e l'ignoranza. Educate il mondo che vi circonda ad amare gli animali. È un'iniziativa di questa emittente, in collaborazione con Giorgio Perkins. La voce fuori campo è quella di Giorgio Perkins. piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle salotte macchine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai. Ogni giorno sotto casa tua c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot, basta con le slot, basta con le slot, riprendiamoci le nostre città, no riprendiamo del tu che sei parte di me. Ultima luce, ultima insegna accesa. Tu sei parte di me. Si dice per amore e si può dire a seguito di un atto d'amore. Decidere noi oggi di donare i nostri organi è un atto di alta civiltà e toglie ai nostri cari, in un eventuale momento difficile, la responsabilità di prendere una decisione. Tu puoi dare la vita. Informati su doniamo.org. È una campagna di pubblicità progresso. La Lanterna Bianca Associazione Onlus, indice la tredicesima edizione del premio internazionale di aristico, in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita, una giuria sceglierà i lavori che risulteranno migliori sotto l'aspetto socio-umanitario. Scadenza 15 maggio 2014. Info: Regolamento e premi su www.lanternabianca.it Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Se pronunci le parole, mandalo in radio, tutti ascolteranno il tuo messaggio. Attenzione non fare lucro. Una segreteria telefonica è a tua disposizione al numero 07221976053. Mandalo in radio. Eccoci di nuovo in diretta amiche e amici dell'app RT Radio, ospite con noi Ernesto Palazzetti. Intanto mh, mi è stato segnalato che la, nella diretta, nella prima parte della diretta di presentazione del Comune di Borgo Pace, sembra quanto pare ci siano stati alcuni problemi audio. Bene. Ce ne scusiamo e comunque nel podcast che poi potrete trovare su YouTube, quindi anche su Facebook, eccetera, questi problemi non sì, compariranno più. Lo trovano più, praticamente vero? accedendo al sito di RT Radio, rtradio.it, e dopodiché tra un paio di giorni massimo cominciamo a mettere i primi podcast, trovate direttamente nella sezione video dove c'è scritto guarda la tv, ci sarà direttamente il podcast, ce ne scusiamo purtroppo. Comunque un poi attraverso anche Facebook i nostri sì, profili. Sì, verranno postati poi. Esatto. Ecco, continuiamo questa chiacchierata con Ernesta. Dunque, tu mh, dicevi prima che hai iniziato nel turismo come promozione sì. e sei arrivata al turismo come ricettività. Quindi prima lo promuovevi okay. e ora invece in prima persona contribuisci a tenere alto il nome turistico di Borgo sì. Pace attraverso questo agriturismo che, mh, spiegaci brevemente, ha anche un museo contadino mi sembra. Sì, esatto. Ecco, parlaci un attimo. Noi prima avevamo un albergo, come ti stavo dicendo, insieme ai familiari di mio marito, anzi erano loro che gestivano e questo albergo la Ruppe, non so se si Buono. può dire, sì. comunque... Adesso questo albergo è chiuso perché i nuovi proprietari non, non l'hanno dato in gestione ma non ha funzionato tanto bene. E quindi Ci vi auguriamo. siete... E quindi... Però, poi mio marito ha ristrutturato una casa che avevamo di proprietà in campagna e a un chilometro dal paese... Per è, salire sul passo della Spugna? Sì, verso il passo della Spugna che poi collega anche... Toscana Borgopace, con le Marche, Marche Borgo Pace con il comune di Sestino passando esatto. attraverso il passo della Spugna eh, Ernesta, Borgopace, passando attraverso no, tu attraver conosci tutto no, no, io non, no, non credo no che no, le no, no, siano no, così, no, no. Eh. no cos'è che c'è tra Borgo Pace e Sestino oltre il Valico c'è la c'è? la Madonna di Spugna Tanno cos'è che c'è? dove? La Toscana. Buonanotte, la Toscana. buonanotte. La Toscana. Eh, ci sono anche gli alberi. Ah, eh. oh. C'è l'oasi? C'è il parco di Ranco Spinoso? ecco. Questo perché è il parco di ah, Ranco Spinoso? ci accediamo eh, volentieri. Ecco, i e, e ricade già nel risparmio. comune di Sostino, quindi nella Toscana, però sì, è sì. una realtà frequentata sì, anche sì. da tantissimi sì, pesaresi sì, sì, sì, sì. e marchigiani perché sì, lì sì. si sì. possono vedere no, i caprioli, i daini. Mufloni Mufloni, quindi uno può fare un picnic sì, sì. tranquillamente Tanto che arrivano anche i lupi diciamo Tra l'altro hanno sistemato anche la strada sì, Sia vero. sul versante di Borgo Pace sì, Che sì, su sì. quello di sì. Sestino Mantenendo sì, a certo. Ecco quindi continuiamo l'agriturismo Il nostro agriturismo è funzionante dal 2001 E adesso sono circa 12 anni che funziona E molte persone ci vengono a trovare Da tutta Europa e anche qualche volta da America, non lo so, qualche capitato dall'Australia, qualcuno capita, eh, però ecco c'è questo museo della civiltà contadina che è ancora visitabile anche dal, dal, da chi lo volesse del Ecco, luogo, scusa se ti interrompo. Mm. Come è cambiato il turismo in questi anni? Cioè, dal momento in Beh, cui tu lo promuovevi. Io, io a oggi. parlo da, adesso non sono una grande esperta, sono no, no, no. un amante del, della promozione del territorio. Sono una sostenitrice dei nostri posti, questo senz'altro. Il cambiamento è che chi viene da noi sa già cosa trova e se ci trova, perché eh, se ci trova, ci trova soprattutto tramite internet, tramite la tecnologia ormai, non c'è altro strada. Quindi dobbiamo farci conoscere eh, soprattutto attraverso il web perché è quello si può fare ancora, canale, si può fare ancora tanto certo, si può fare in termini di aggregazione secondo me di creare una rete anche tra eh, le, le, i servizi che ci possono essere nel territorio fammi un esempio perché concreto L'esempio concreto potrebbe essere che, per esempio, noi diamo la ricettività, a chi viene da noi eh, va, però ci deve essere una piscina, per dire noi abbiamo la nostra piscina, ma chi frequenta il territorio di Borgo Pace, che non ha la piscina nella struttura, dovrebbe accedere a un, a un luogo pubblico o perlomeno un posto dove può anche trovare una piscina, il campo da golf che c'è già. Ecco, creare tutte queste realtà che ruotano intorno al turismo e fanno un turismo di eccellenza. Chi vede da noi non è che cerca il divertimento sprenato. Quindi, frenato, ricapito ricapitolando, tu mi stai dicendo, mm. bene o male abbiamo tutto. Sì. Abbiamo la piscina, abbiamo il golf, abbiamo le strutture ricettive. Quello che manca è mettere in rete, ottimizzare sì, sì, la conoscenza di, di queste opportunità. Di fare, eh, insomma... Fruire, fruire, fruire la gente di tutte le, le piccole realtà che però ci scusami Onesta, scusami, mm. questi discorsi sono ormai da anni e anni che continuiamo a dire ci vuole una migliore sì. promozione però non eccetera. chiedere a me qual è la formula giusta per eh, realizzare no, secondo cosa. te come privato mm. Perché diciamo una cosa, tanti parliamo di pubblico, diciamo i comuni devono fare di più, le comunità montane, le province, eccetera, però io ritengo che nel limite del possibile ci voglia anche una collaborazione da parte dei privati. Nel certo, senso certo. tutti, pubblico e privati, devono fare un passo in più, possibilmente imboccando la stessa strada, perché il rischio qual è? Che uno prenda una strada e un altro un'altra. Esatto. Eh, no, ma qui c'è anche un problema di più, il campanilismo. C'è il campanilismo a Borgo Pace, com'è la situazione? Ma Siete è... campanilisti oppure no? Noi, Io pa posso parlare per me, io non sono una campanilista, onestamente io sono cittadina del mondo o se non di Europa del mondo e ci credo di essere così e continuo a essere così e sono aperta anche alla collaborazione ecco vediamo un tutti. attimo la Però foto gli quella altri, sul natale gli Continuo. altri, gli altri eh, non lo so credo esatto. che a volte hanno no. una certa eh, titubanza nel no, no. nel Consegui? no non l'hai presa nel proporsi esatto. capito o tendono a fare tutto tra, con le loro oh, yeah. no, no, ecco no perché mh, volevo vedere ad esempio voi avete avuto anche ecco prendi la, quella foto no quella prima ancora prima a sinistra la prima a sinistra la prima a sinistra no un'altra ce n'è scusa, scusa. No, eh, questa è te la... Te la ah niente pensavo che essa. voi avete avuto una programmazione natalizia abbastanza interessante facciamo no? un esempio concreto avete avuto una serie di iniziative uh -huh. che si concluderanno certo. il 6 gennaio uh -huh. altri comuni limitrofi pensiamo a Mercatello, Sul Metauro, sì, sì, sì, pensiamo sì. a Sant'Angelo in Invado hanno avuto una programmazione altrettanto interessante certo, sino ad arrivare certo. a Rubagna sì, sì, sì, laddove le Befane sono un evento sì, internazionale sì, esatto. ecco nello specifico, come secondo te anche la stessa programmazione natalizia, mm. ma potremmo parlare anche della programmazione degli eventi estivi, non ci vorrebbe una migliore programmazione? cioè un miglior confronto tra le diverse realtà, non c'è un rischio, magari eventi belli, una sovrapposizione tra eventi belli sì. e interessanti? Comunque questo sì, sono d'accordo, però anche tutta questa organizzazione, super organizzazione, alla, a volte potrebbe anche creare l'effetto contrario, perché magari ecco, eh, non è così stimolante. La competizione, diciamo, viene un po' meno perché magari uno dice noi cerchiamo di fare più bello così la gente viene da noi e da, dall'altro lato è logico siamo penalizzati perché se la gente va da una parte non va da quell'altra, quindi io la formula giusta non te la so dire. Pensa per Solo esempio, che, per esempio lancio, abbiamo... ti lancio una provocazione: sì. pensa un po' alla valle del Metauro, la sì. valle dei presepi. Eh, ma infatti anche questo si sta sviluppando in questo, perché io queste, questa settimana in questo senso perché questa settimana ho avuto modo di visitare i presepi di, di Mercatello quelli di Sant'Angelo poi sono andata a Urbino ho visto anche Urbino cioè ecco ho presepi lanciato presepi questa provocazione e nel suo piccolo ho fatto il suo presepe ho lanciato che, questa provocazione non sì. a caso perché e possiamo vedere le foto siamo ancora in tema natalizio sì, però sì, la diocesi sì. la diocesi di Urbino-Urbagna e Sant'Angelo Invado sì. indice un concorso sì, esatto. dei presepi esatto. eh, laddove c'è un'apposita commissione. Eh, che valuta questi presepi realizzati eh, nei comuni della diocesi esatto. e poi verrà proclamato il presepe più bello eh, io ho visitato alcuni presepi ho visitato il vostro presepe di Borgo Pace ho visitato il presepe per rimanere sempre nel comune di Borgo Pace il presepe di Lamoli realizzato sì, sì, sì. Con le stoffe quindi ecco diciamo che dei segnali di coordinamento e di programmazione arrivano e arrivano esatto. proprio anche da un'importante realtà ecco, ecco. come la realtà, questa ecco, li stiamo vedendo, stiamo vedendo nel... i presepi. Sì, sì. Questa, questa Scusa, ma hai realizzato anche qualcosa tu, Io sembra? questo ho realizzato la natività, gli angeli, i sacerdoti, Cioè, catechismo. spiega, no, perché sennò sembra che il presepi lo abbia fatto tu. Che cosa effettivamente hai realizzato? Io ho fatto questa parte qui. Tutti questi personaggi con la natività in carta pesta, l'ho fatto con gli angeli, con le mie mani utilizzando naturalmente il podcast. Tra qualche giorno adesso, cioè, tutti gli, gli amici ci stanno seguendo per radio. Eh. Ecco, sì. quindi Scusa, ah, potrete vedere. Il presente realizzazione... di Bogor Pace è oh, stato guarda bellissima l'immagine. Comunque, grazie, Gabriele. Questo il presente è, è stato realizzato ah. uh, dalle famiglie dei sì. bambini che frequentano il Catechismo. catechismo e tu hai realizzato la insieme... natività. Sì. Gli angeli in cartapesta. Sì, in cartapesta. I bambini invece hanno realizzato le loro famiglie utilizzando anche altri materiali, stoffe, oppure materiali del bosco, insieme ai loro genitori, hanno fatto i personaggi che sono le loro famiglie. Quindi, per cui eh, qui vediamo, per esempio, il nostro sindaco con la fascia <ride> che ha realizzato la sua bambina: chiama Romino Pierantoni. Romina Pierantoni, Pierantoni. E, ci auguriamo di averla presto tra noi perché è andata a Palermo per un, un evento spiacevole, spiacevole della vita, purtroppo. diciamolo. Questo è un sacerdote che io ho realizzato in cartapesta, questa è la natività che io ho realizzato in sempre in cartapesta, ecco, gli ma... angeli sopra c'è stato un lavoro non indifferente perché io essendo un'insegnante inglese mi sono improvvisata artista diciamo però sono comunità, anche scusa, siete mm. una comunità di confine ma molto viva e vivace beh, nel nostro piccolo cerchiamo di dare il massimo onestamente e fortunatamente come dice il nostro sindaco spesso ci riusciamo <ride> quindi <ride> beh mi fa piacere sì, quindi nel, diciamo nel insegnanti ah, mm. Insegnanti, amministrazione comunale, sì. privati, quindi eh, per privati intendo i tanti e tantissimi, ieri parlavo del lavoro prezioso svolto dalle associazioni e dal volontariato, sì. penso che anche a Borgopassi… Sì, è... sì, c'è l'Auser ah, per esempio, che è ecco. un'associazione che per gli anziani, diciamo per le persone in pensione, però che in, attraverso questa associazione molti anziani possono dare il loro contributo in termini di volontariato. Quindi le donne, e le signore della parrocchia, sì, la parrocchia, parrocchia eh, sì. i titolari di pubblici sì. esercizi, ecco sì. tutti quindi siete impegnati sì. nel vostro piccolo sì. per rendere più sì. appetibile o meglio sì. per non far morire Borgo Pace. Ma io, io credo che la morte... È e nel ciclo della vita diciamo di tutte le cose no no, no ti volevo spiegare una cosa scusa eh, perché è, è, è naturale che ci sia un ricambio generazionale, che le cose si evolvano. Sì, ma allora scusami, Ernesta. Eh, tu ridica. adesso pretendi il ricambio generazionale e dire allora, ascolta Gabriele, tu crepa pure facciamo no, il cambio no, generazionale. No, no. Siccome nel tempo io no, ho visto no, tu sei già vecchio, quindi te io, no, io, io sono, no, già, io morto, sono già, già risuscitato quattro volte. Ah, ecco, <ride> no, <ride> ma... però non hai sette vite come i gatti quindi no. alla quinta, no, i gatti sì, dire... ne hanno sempre una. No, spiega, Mi il fatto che, che Borgopace debba andare sempre, io guarda, insegnavo Città di Castello i primi anni e c'era l'autista del Pullman che mi portava a Borgo Pace e mi diceva, ecco siamo arrivati nel paese dei morti viventi <ride> e questi erano già morti viventi, ma tu non sai quante cose io ho fatto a Borgopace, quanta gente ho conosciuto, è morto, chi vuole essere morto? E poi c'è sempre spazio per i vivi che vengono. Che fanno qualcosa per noi, o per amiche, il territorio. E, cari amici del lab, qui abbiamo anche una lezione di filosofia. Ma che filosofia? Questa è vita! Ah, ah, ah. Io penso che se ti senta Kant, se ti, se, se ti sentono questi filosofi eh, di. Prendono lo spunto da me! Assolutamente! <ride> <Sì>. <ride> risuscitano, quindi abbiamo un no, nuovo ciclo della vita. Bisogna Ci ritroviamo fare i veri Chi Chi? Chi abita deve far vivere. È logico, ci vuole un, molta no, ma, vitalità, allora, energia, intraprendenza. Ti faccio un esempio. Eh. Allora, mh, Ci sono delle località, dei comuni piccoli o meno piccoli, par partendo dalle grandi città e piccoli comuni, dove tu la crisi la senti. Mm. La senti appena arrivi? E qual è il primo indicatore della crisi? Vedere ad esempio i cartelli affittarsi e vendersi, mm -hmm. vedere negozi chiusi, vedere realtà storiche come biblioteche, eccetera, che chiudono. No? A Borgo Pace invece mi sembra che quelle poche Pace attività. Qualcosa. Ma Quelle poche attività, il negozio eh, di alimentari, la sì, macelleria, sì, sì, il, sì, bar, il bar, la pizzeria, la diligenza, sì, il registrati… la reale. diligenza io dovrei fare veramente i complimenti ai proprietari, Polverini Alessandro, e la sua mamma, Ariella e la sua moglie, Anna, che hanno fatto di tutto e di più per questo paese e per il loro locale. Perché l'hanno reso un giardino agli occhi e, e anche per chi ci può soggiornare. Hanno fatto un'osi verde veramente bella lungo le, le rive Gli del argini degli Alzermita e poi la locanda la diligenza che, che potete trovare su anche su internet. Sì, sì. bedbreakfast la diligenza.it bene e Invece il nostro si chiama www.sacchiafarm.it sacchiafarmo.it. Sacchiafarm allora ripetiamo bene sacchiafarm.it che è l'agriturismo che gestisce Ernesta Palazzetti insieme a suo marito e alla sua famiglia. E invece la diligenza. .b cent anzi è esattamente Diciamolo. centro b e B Così come io ve lo pronuncio Centro B E B E B, e B, B, B La, la diligenza.it Per gli amici che vogliono vedere Il ristorante E, e l'albergo La Diligenza Poi ci sono anche altre realtà dove ecco, no, soggiornare Ecco Ti non tiro so. un po'. Borgo Pace è un piccolo Perché voglio arrivare alle altre mm. realtà Ossia voglio arrivare alle frazioni di Borgo Pace Ah ecco Borgo Pace è un piccolo comune che però ha un'estensione territoriale da far venire mm, i brividi. Esatto. Cioè io mi immagino il vostro sì, sindaco quando sì. c'è la neve. Il comune più piccolo, in, eh, sì, esatto. Io mi immagino in il in vostro tanti. sindaco quando c'è la neve e mm. quando deve andare a prendere sì, sì. i bambini Comunque, a scuola. Eh, Comunque, cioè, per intenderci, da Mercatello da dopo Mercatello, sin oltre il valico di, mo, di Massa Trabacchia, mm. è tutto comune di Borgo Pace. Sì. Ma poi Borgo Pace. Anche, delle, anche una vallicola laterale la la valle, quella di Parchiule, esatto. che poi va sì. eh, anche quella sconfina verso Badia Tedalda, esatto. attraverso Monte la Breve. Esatto. Quindi ha un'estensione territoriale molto molto ah. molto ampia. Sì. E Però, la, tutta bella, eh? guarda! Tutta bella, tutta perché bella. per esempio. A Borgo Pace famose sono le carbonaie, no? Sì, questo è un antico mestiere, voglio dire che dà diciamo lavoro a. a Dava la... o dà lavoro? Ancora lo dà, perché qualcuno ancora ci lavora e poi ci sono anche persone abbastanza giovani che si eh, ci mettono su questo tipo di attività: il carbone, fare il carbone, quindi si possono vedere le pile di carbone, insomma. Questo? Ca grandi sì. camion di legna perché da noi c'è un bosco molto rigoglioso lo lussureggiante. Sembra un tappeto verde. De, de, de, eh, sì, esatto. Questo è il nostro agriturismo che vedrete, vedrete. E eh, però vi posso ecco. fare anche un'anticipazione: che questo sito www.sacchiafarm.it diventerà www.sacchiafarm.com perché collaboreranno con noi, dei signori di Milano, che hanno proprio intenzione. Ecco, tristere... però per, non lo posso per dire. scaramanzia no, evitiamo no, no, no. di dire no. ciò che sarà, che sarà anche se Adesso è, già. è Ecco, torniamo Così. sul discorso eh, Carbone. Eh, Speri anche la, la, la Befana ci porta tanto carbone, <ride> adesso quanto ti devo no, dire? A lei colpiva, questo carbone? intorno... Adesso va di moda il pellet, però la legna <ride> sembra che sia quella preferita dalla maggior ciclo, parte della gente Anche lì il ciclo della morte, okay. muore il carbone, nasce. nasce il pellet Nasce il pellet, ma... C'è la biomassa adesso, che eh, sì, anche queste fonti alternative, sì, no? diciamo che Borgo Pace, spendiamo una parola a favore delle Carbonaie. Di Le Borgo Carbonaie Pace. sì, sono... Quante un... persone più o meno sono impegnate ancora? Quanti sono i Carbonaie? Ci saranno una decina di persone sicuramente. Su quanti che abitanti che si Borgo Pace solo sono 350 persone. No, il comune di Borgo il comune Pace? Il 700-800 persone. O... Quindi 10? Die... No, anche di più, in anche... tutto il territorio saranno ecco, anche di più. Spendiamo però, una parola a favore di queste Però C'è uh, da dire che se questa attività può dare ancora una fonte di guadagno, eh, le persone si riciclano anche su queste cose, perché non ti, la crisi, voglio dire... Io so è, che i carbonai non amano molto questo, ma io ricordo mh. un giorno che capitai per caso verso... Eh, Figiano da mm, quelle mm. parti lì, e poi mi ricordo che a un certo punto salì lungo una strada. Mi inerpicai mm. su in macchina per un bosco, partendo vicino a Parchiule dove sì, c'è sì, da, sì. eh, dal mitico agriturismo. Mh, aiutami! Se, prima eh, di Parchiule Postale... no, prima di uh, Palazzo Mucci, dici no, o Castelli dei No, a ah, Ginepro. Ah beh, ma per andare all'oratorio della Colubraia brava, tu intendi... Brava. Guarda, proprio gli amici del Panino di Sant'Angelo Invado questi giorni hanno postato delle foto sulla, sulla Colubraia bellissime, perché lì siamo all'incrocio di quattro regioni addirittura e c'è un oratorio dove dentro si possono trovare addirittura gli affreschi di Radicioni che era un pittore che frequentava le nostre zone ed ha lasciato molti dei suoi eh, lavori, de de delle sue opere anche nella nostra zona e aveva affrescato questo oratorio della Colubraia che si trova... tu sei andato proprio lì? Sì, ah, e bello. io ti spiegavo che prima c'è un agriturismo Sì, Ginepro No, ha un altro nome, Da... Tonino. Da Tonino? Ma è più la stessa cosa. Eh, ma cioè, da Tonino fa sì. più effetto, è conosciuto sì, da, da Tonino. Da Tonino, purtroppo Tonino ci ha lasciato un anno o due fa. Però l'attività continua. Tonino era, è un pioniere proprio dell'agriturismo. Lui, questo posto sperduto tra i monti aveva creduto ecco, tanto voi cari, nel... amiche, cari amici del Lab immaginatevi che quando io parlai ma mi, mi ero a Pesaro no? mm. parlavo di Borgo Pace a un certo <ride> punto parlavo da Tonino eh, a me colpì perché queste persone a Pesaro lo conoscevano perché oltre ad essere sì, sì. un ottimo ristoratore sì, faceva sì era anche una guida turistica sì, super esperta, sì, sì. cioè tutti ti fermavi per i lui, funghi, per... e lui era un atlante, ti sapeva dire le, le fungaie, ti sapeva dire sì, le strade sì. tutto no. e da lì c'è questa salita in mezzo al bosco che appunto arriva all'oratorio della Colubraia ed è splendida da fare sì, nel sì, periodo sì. primaverile, tardo primaverile estivo, mm. perché si vede proprio come funzionano i carbonaie cioè tu passi di lì e vedi questo fumo che arriva dal terreno sì. e lì puoi assistere in Ma, diretta no, ci, alla... perché ci sono due metodi anche per ecco, fare Ecco, spiegaci un attimo, già che ci siamo quali sono i due metodi c'è il carbone e la carbonella il carbone viene fatto su delle pile di legno opportunamente, insomma, sistemati con dei paletti tutti fini, tutti a, a mo' di mucchio di legna, però eh, fatto bene e chiuso con della terra e anche delle erbe che poi non permettono all'ossigeno di penetrare e quindi si carbonizza così la legna dentro. Mentre invece le buche della carbonella sono delle buche sul terreno e si invece la legna si mette dentro e poi si chiude e sta lì a soffocarsi, e non arde io proprio. Mi scuso, quei carbonai esperti, io non discuto su uh -huh. quello che dice la mica Ernesta, sì. fidiamoci. Perché una teacher di inglese sì. che ci fa una lezione sul carbone e carbone, la carbonella Non Uzza. è da tutti i giorni Soltanto penso <ride> su RT Radio Per cui Annesta continua là, abbiamo Prima abbiamo avuto una tutta. pagina di oh, filosofia caco, Schopenhauer caco. Adesso sì. abbiamo una pagina dedicata al Ah, Poi c'è anche il sentiero del carbonaio Tra l'altro che è, è stata una guida con tutti i, da i dove pannelli Parte, dove parte da, da Borgo Pace e arriva a 4 km più avanti Piovere in che direzione? verso Parchiule, sì, nella valle dei carbonai. Ecco, no, diciamolo perché da Borgo Pace a Parchiule discorre mm. anche l'oro. Lauro Lauro ed è particolare <ride> perché ci sono delle scascatelle sì, la cascata di San Leo sì, eccetera sì, che sì, nel sì, periodo sì, estivo sì, oltre ad essere vero. meta di turisti che sì, vanno al a bagno a fare il bagno nelle piscine naturali è un'osina infrescante sì. ma anche d'inverno soprattutto sì, sì. diciamolo bellissime, con la neve sì, perché sì, noi sì, parliamo di turismo sì, soltanto sì, estivo però sì, io sì. ritengo che i paesi come Pace, eccetera mm -hmm. Eh, esprimano la loro bellezza il loro mm. senso più autentico nelle stagioni soprattutto autunnali e invernali sì, sì, ora no, io no. non dico di andare in come giro come territorio è un territorio da fiamma ecco, non, e non dico per, e, e, e non me, per niente guarda, a me mi ha dato l'impressione di essere eh, vabbè io provengo de, diciamo di Milano no? quando, sì. quando uscivamo andavamo in Val d'Aosta e questi posti Bauscia, qui quando Bauscia. io ho visto Borgo Pace me ne sono innamorato subito davvero oh. è, detto, è fantastico Cioè, Borgo Pace ma manca ma proseguendo andando sì, poi sì. verso la Toscana e cambia sì. proprio completamente sì. l'ambiente cioè, sì, è, è davvero un posto da la valle da, da del Metauro, Metauro è tutta è bellissima, bella è bellissima, è bellissima è bella. lanciamo un appello Nessa, perché il turismo sembra che sia soltanto concentrato in estate eccetera. Mm. io invece ci tengo a insistere e la bellezza del, del, degli entroterra non necessariamente quello pesante mm. ma di tutti gli entroterra così come anche del mare mm. si esprime anche in inverno mm. cioè ora io non dico di andare in giro quando c'è l'emergenza cioè certo. quando ci sono in giro eh, gli sparti neve eccetera mm. ma subito dopo l'emergenza diciamolo andate a visitare l'entroterra anche quando c'è la neve certo, anche certo. in autunno mm. e, e basta questa, questo sono d'accordo e anzi noi ci teniamo che queste, chi noi, le, le radio, chi ci vuole ecco, far conoscere arriviamo... faccia qualcosa per farci conoscere di no, più perché... ma infatti c'è RT Radio ma anche Lab Massa Trabaria eh, valorizzeremo molto il territorio mm, non mm, per niente mm. infatti tra queste trasmissioni se vogliamo che sono sì, ancora sì, in sì. fase test sì. E, e cioè, abbiamo già diversi appuntamenti proprio per cercare di sviluppare un attimino il nostro ecco, territorio. Ecco, però dopo la pausa, di... dopo lo stacco pubblicitario, continueremo ad addentrarci nelle frazioni, ancora Ernesto. E tu sei venuta a calzotto e adesso ci rimani. Dopo devo anche dire che il nostro territorio è un territorio di affiaba dopo lo stacco pubblicitario, casella. Sono le 17:40 minuti. L'Admassa Satrabaria. L'Admassa Trabaria. L'Admassa Trabaria. Trabaria. Trabaria. Trabaria. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtaneamento. Prossimamente su questa emittente. Montefeltro Domani. Appuntamento locale dedicato alla provincia di Pesaro Urbino. Prossimamente su questa emittente. C'est pour une tasse en soirée avec funk ça va changer C'est a top pour la danse C'est a C'est top pour la danse C'est a top pour la danse invisibile. tu arrives mais chorégraphie et les rotations garanties on bosse avec Amel Wally Hey hey des mystiques avec un cadence c'est top pour la danse avec des mystiques avec un c'est top pour la danse avec des mystiques avec un c'est top pour la danse Eccoci amici ben ritrovati, anzi amiche e amici del Lab. Ben ritrovati, siamo sempre qui a parlare di Borgo Pace con, mi spiace comunicarvi una nefasta notizia, Ernesta Palazzetti è scomparsa e al suo posto c'è già un'erede, Ernesta Palazzetti edizione 2014. Eh, L'Ernestra Palazzetti che, che avete ascoltato fino adesso non c'è più perché per la sua teoria eccetera Adesso abbiamo una nuova Ernesta Palazzetti Ernesta Palazzetti edizione 2014 Che infatti ci, par nuovo. ci parlerà eh, non più di carbone perché quella Ernesta... La L'abbiamo lasciata non si sa dove Ma avremo un'ernesta Palazzetti Nuova Che ci parlerà un po' anche delle frazioni de, de, Del comune di Borgo Pace Perché i eh, comuni Io insisto Su questo aspetto Anche quando scrivo eccetera Noi parliamo di comune di Borgo Pace Comune di Mercatello Comune di Canicattì Ma eh, quello che fa il comune quindi quello che fa la comunità sono anche le frazioni di cui molto spesso ci si tende a dimenticare e le frazioni del comune di Borgo Pace eh, io cito sempre come statistica degli statistici perfetti vale a dire i bambini, i ragazzini, gli studenti dell'istituto comprensivo di cui all'inizio vi eh, citavo le, le, le poesie dell'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo in Vado Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, che ci danno degli indizi precisi, degli indizi statistici molto precisi, chiaramente ci può essere qualche variazione. Per l'esattezza: il comune di Borgo Pace ha 662 abitanti, dei quali eh, 340 si trovano nel cosiddetto capoluogo, appunto in Borgo Pace. Tutti gli altri poi sono distribuiti nelle, eh, due, tre, nelle, tre, nelle tre frazioni e nelle altre località di Lamoli che sono Son Piano: dove si trovano eh, 53 abitanti, che è la frazione che voi trovate subito. Da Borgo Pace procedendo verso -trabaria. Eh, Bocca Trabaria e quindi trovate questo paesino a 73 bis che, lungo la 70 vedete la nuova Ernesta <ride> Palazzetti 2014 è, è molto più precisa dove trovate Sonpiano vale la pena eh, fermarsi perché è eh, intanto perché c'è una chiesetta molto piccola eh, dove si trova eh, la chiesa del Carmine, eh, nel cui altare si trova una tavola di scuola umbro-marchigiana della fine del 400 che raffigura, correggimi se sbaglio Ernesta, l'ascensione, ma soprattutto vale la pena fermarsi, oltre per visitare il saccello, più che la chiesa, l'indicazione stradale, o meglio, l'indicazione fatta dagli abitanti indica il sacello. Se non ricordo male, il sacello del Carmine vale la pena fermarsi lì, e poi vale la pena anche chiedere a qualcuno: scusate, avete un po' di patate? Ah, perché eh, Son sì. Piano, ricordiamolo, è famoso allora, per posso, la cosiddetta posso... patata rossa. Eh, improvviso anche una cosa: mm, siccome RT Radio, nonostante tutto, essendo una web radio e nella piattaforma Spreaker ci seguono anche dall'estero e, e visto che noi abbiamo mh, questa signora qui davanti che ci parla molto bene l'inglese allora io approfitterei io me ne vado perché No, no, no! Io, io approfitterei per dire qualcosa in inglese salutando gli amici appunto che ci seguono da tutto il mondo e parlando di Borgo Pace dando le coordinate quindi facciamolo alla fine sì, sì, alla fine okay, okay, okay. promettiamo? concludiamo, Quindi, diamo in, in, in, concludiamo in inglese, diamo lo spazio esatto, con esatto, un po' un, come le informazioni. Esatto, traffico. Esatto. Che prima le diamo in italiano Perché e poi le il diamo bello, il bello del web, eh, con tutti i suoi limiti, eccetera, ma anche dei, dei grandissimi pregi, cioè arriva da tutte le parti. Quindi vi dicevo: sono piano con 73 eh, no, chiedo scusa. Magari fossero 73, Son piano. Sono quanti abitanti sono? Ernesta 50 se, se, a Son piano, a Son piano 53. 53. Poi proseguendo sempre lungo la, la strada statale: 73 bis di Bocca trabaria Troviamo L'Amuli con 160 abitanti. E poi invece da Borgo Pace, proseguendo verso Badia Tedalda, attraverso Monte La Breva, attraverso una strada bianca, eccetera, troviamo parchiule con 28 abitanti. E poi ci sono località, le cosiddette case sparse, eh, ben 71, che vale la pena citarle. Queste località, vale a dire Felcino, Palazzo Mucci, Figgiano che si trovano appunto tra Borgo Pace e Badia Tedalda, passando per Monte la Breve, e quindi da lì potete arrivare anche all'Alpe della Luna. Poi abbiamo Castel dei Fabbri, poi abbiamo Laia, Fonte Abeti che si trova proprio tra il chilometro 16 e il chilometro 17 della strada statale 73 bis, e dico il 17 perché il 17 è un numero che porta sfiga, ma quando uno arriva lassù in cima si è fatto anche il tratto più brutto della statale. sia arrivando da San Sepolcro che arrivando da Borgo Pace più bello. direi. Dipende in quali condizioni si guida. E poi troviamo anche Dese, ecco, Dese poi è alla di Spugna che non lo so lì se no, no. è stato citato. Comunque c'è proprio un piccolo oratorio sempre. Ecco, Dese ha la particolarità, cari, cari amici del lab, che è una piccola frazione che si trova quasi vicino a Sestino, quindi mm -hmm. lontanissimo da Borgo Pace capoluogo, eppure rientra nel comune mm -hmm. di Borgo Pace. Ecco, ho fatto questa breve eh, disamina statistica grazie ai ragazzi della scuola per addentrarci nel mondo delle frazioni abbiamo parlato di son piano ma secondo me vale la pena parlare anche di lamoli, anzi non è che vale la pena bisogna, bisogna. parlare di Lamoli. Mm. Perché dobbiamo parlare di Lamoli, Ernesto? Perché secondo me a Lamoli esiste una un'abbazia benedettina. No, di, secondo di te? No, no, esiste, no. Diciamolo sì. perché secondo no, me No, mi hai no, fatto la domanda, io eh, nessuno no, no, no, che... mi risponde. No. Secondo me esiste a scuola. Perché dobbiamo parlare di Lamoli? gli insegnanti dicevano mai dire secondo sì, me. Sì, perché se tu lo dici automaticamente si capisce che è secondo me. Ma se tu mi dici Secondo me a Lamoli, eh? no, a Lamoli c'è un'ambazia benedettina. No, per rispondere alla tua domanda. Io scherzo. Io credo, è eh, scusa? Naturalmente che tu No, scherzari. no, cos'è che hai ripetuto prima? Of course ho detto. Ah, no, cos'è? Of course, scusa. Sì. Cosa vuol dire? Secondo me, no, no, naturalmente, naturalmente. Io no, Secondo course. me rispondendo alla tua è? domanda. Quale lingua è? English, of course it is. Ah, ok, grazie. Quindi filosofia, sì. eh. lezione di vita, di eh, morte e no, di inglese No, ma perché <ride> bisogna accettarmi per quello che sono eh. Ormai sono così ecco, eh, sì, esattamente, Siamo seri, siamo bellissima. seri Per chi ci veda in podcast potete vedere l'interno di questa splendida abbazia romanica sì, Continua sì. Ernesta Sì, questa è un'abbazia benedettina eh, stile romanico: goto, sì. romanico. romanico. Eh, bellissima da visitare, da vedere, e anche da soggiornare eh, da restare, e anche da vivere, da vivere. soffermandosi magari sì. una notte perché lì proprio attaccato l'abbazia. Cos'è che c'è? C'è il ristorante dell'Osi San Benedetto. C'è l'Osi San Benedetto, ma ah. c'è anche che cosa? Un museo oh, un museo dei colori naturali, Il gestito, gestito dal, dall'OSI San Benedetto, dal, dai gestori del, sì, del, della, cooperativa, della cooperativa. Una cooperativa La Macchia. La Macchia. Sì, sì. E loro si occupano di Ecco qui per chi ci vede in podcast può vedere una veduta aerea. Del complesso sì. dell'abbazia, e sulla molto. vostra destra lì ci sono i locali. Eh, refettori, tra virgolette, quelli che dove si può dormire e mangiare, gestiti appunto dalla cooperativa La Macchia, peccato Lamacchia. che non ci sono i monaci, peccato che non ci sono i monaci. Perché ora è Tlabora ora et labora. peccato <ride> che non ci sono i monaci, anche perché, bello anche perché, sì, perché tra l'altro benedettino. Correggimi se sbaglio eh, La leggenda dice Nei tempi dei tempi che furono <ride> no, C'era un forte collegamento La zona che dall'Amoli, da mm. Lamoli Si addentra in quella che è la massa trebardia più selvaggia Che poi mm. sfocia a Parnacciano Quindi nell'Umbria mm. Ebbene addentrandosi Si incontrano una serie di, di, di, di, una serie di paesini eh, dove purtroppo adesso non esiste più una persona mh, o pochissime persone mi vengono in mente torre di pallade mi vengono in mente botina, mi, mi viene in mente scalocchio ebbene no, no, no, no. Là eh, una volta erano dei paesi dove c'erano anche scuole, ma c'era anche un'abbazia, un'abbazia molto importante che appunto era l'abbazia di Scalocchio. Ed era tale la richiesta di lavoro, era tale il contributo di questi frati che addirittura c'era uno scambio tra Scalocchio, Bottina e eh, L'Amoli no, per sono cui c'era seria proprio... perché questa, questa notizia mi. No, c'era anche, anche uno scambio. Cioè, sotto... i testi mi vengono in mente le memorie ecclesiastiche, quelle che si possono leggere anche a Città di Castello, eccetera. Mm -hmm. eh, parlano proprio che c'era una richiesta di frati, c'erano anche dei trasferimenti per un eccesso di lavoro. Mm -hmm. E quindi adesso a Lamoli abbiamo la fortuna che l'abbazia. Continua a essere aperta, fioribile mm, sì, e eh, consacrata nel tempo, è stato tutto eh, valorizzato, tutto il complesso. E bisogna anche dare merito all'ex eh, sacerdote Don Mario Amati, che abbiamo perso qualche anno fa, ma ha dato un contributo grandissimo a tutta la comunità di Lamoli: aveva ristrutturato anche molte case e quindi aveva valorizzato moltissimo questo piccolo centro. Ecco, Poi, e quindi è veramente un peccato non poter disporre no, no. Eh, di frati. Per carità, il lavoro che portano avanti gestori, comunque laici, comunque non mm -hmm. religiosi, è importantissimo. Ma io credo che dal punto di vista anche dell'atmosfera, mm. avere dei frati in un piccolo paese... Per me sarebbe un Come l'Amole. Ecco, sì, allora lanciamo un appello alla diocesi. Eh, ma Io, questo, io lascio, lancio pure l'appello, tra l'altro... Avevo cercato anche di rintracciare qualche frate benedettino, eh, qualche, come si chiama? Frate? Si dice frate? Monaco, Benedetti, Monaco benedettino, per cercare di dire ma voi perché non, un, uno non viene all'Amoli? E cosa ti base... avevano risposto? No, non, ho, non sono mai riuscita a mettermi in contatto con nessuno perché eh, sono piena di... Ecco però. A parte ora siamo seri, sarebbe siamo veramente seri. importante anche sì. perché qui... Che noi abbiamo dei sacerdoti extracomunitari, voglio dire anche le nostre parrocchie. Hanno dei sacerdoti che vengono dal Madagascar per carità la Che loro sono cultura, fondamentali, bravi, fondamentali Perché in un periodo di crisi di, di vocazioni di se non ci fossero certo. loro i parroci da soli onestamente io, la, Non la gliela farebbero La figura di un frate benedettino di qualcuno che richiama l'ordine dei benedettini Anche riscopri il valore dell'ora del del, et labora del, del loro Secondo me... Eh, anche perché... Eh, questo, allora, secondo me, è nel, torno a dire secondo allora, me, nesta, eh, perché io non voglio... Ora et labora, prega e lavora. E lavora allora, sì, per sì. quanto riguarda l'ora, ognuno fa per sé, nel senso che all'amoli Lamoli ah. sì, vanno Messa, pregano, oppure pregano per sì. eh, i fatti propri. Invece mm. per quanto riguarda il labora, anche all'amoli Lamoli abbiamo una, un tessuto produttivo molto forte, cioè... Mi viene in mente l'Osteria della Massa Trabatia mm, che mm, mm, è gestita da un giovane eh, mm. Matteo Santiago. Santi che ha aperto da poco quasi per scommessa, quasi per sì. gioco, no? Quindi, eh, ma soprattutto per amore e passione sì, sì. di quella località e della massa tramartia, ed ecco in pochi anni è diventata una realtà, una struttura dove si mangia bene, si spende poco, come peraltro anche certo, in altre idee, molto tutte apprezzata. Tutte queste attività ovviamente avrete capito, o io credo di interpretare anche il pensiero di Gabriele, che ci vuole un grande amore, una gran passione nel fare le cose nel far vivere il proprio territorio. L'amore, pensiamo per esempio anche alla Proloca: ai volontari della Proloco. La Proloco di Lamoli è una delle Proloco più antiche, ma non vorrei dire una fesseria, una delle più antiche, ma comunque una delle più importanti e conosciute della provincia, una delle più gloriose della provincia di Pesaro e Urbino. E la, la, la sua perla, tra virgolette, che cos'è? La saga della Panzanella. La Sagra della Panzanella. Il 15 di agosto con anche la, la, la processione del, dell'assunta dell'assunta, assolutamente ma mm. mi viene in mente anche il negozio macelleria lì a Lamuli si stanno cioè, lavorando molto bene perché questi giovani hanno rilevato questa attività ecco, e giovani, molto giovani, sì, sì, giovani, sì, sì, sì, giovani. Sì, cioè per realtà. assurdo amiche e amici del Lab nella frazione più remota della Valle del Metauro dove si lotta per l'ufficio postale, dove si lotta per far arrivare l'autobus, eccetera, dove sono pochissime persone, abbiamo visto 160 persone, eh, Ci so numero più, numero meno, ci sono anche pochi giovani ma in gamba, che soltanto per amore, perché mm. se uno badasse al guadagno, credo che difficilmente, oh, è... per amore contribuiscono a mantenere viva questa sì. realtà. Parliamo anche, per esempio, mi viene in mente quell'allevamento di cinghialini sopra l'amoli, no? andando su in direzione mm -hmm. appunto che poi si va verso Parnacciano. Questo non è che sono molto informata. Eccetera, comunque almeno mm -hmm. l'allevamento di cinghialini comunque, è stato allestrato C'è anche da eh, sottolineare, un po di mesi Gabriele, fa. scusa se ti interrompo, che noi siamo proprio su una grossa via di comunicazione, anche se non di facile percorribilità, perché... È un pochino piena di curve perché il, le sette valli, tutta la, la zona per accedere all'Umbria, all alla Toscana, ma so, siamo in questa via di comunicazione che una volta era di Piero della Francesca, Assolutamente. era di Raffaello voglio dire noi siamo in questi territori ma è che era anche dei Medici cioè Cosimo dei Medici per esempio mm. c'era un uh, un libercolo che lessi laddove parlava proprio della difficoltà eh, per raggiungere la Toscana e quindi raggiungere l'Adriatico e fece una sorta di resoconto di viaggio laddove all'epoca la strada non esisteva la, la, la strada invocatoriale <ride> ma addirittura passava per Monte la Breve uh -huh. e lui cita appunto questo travaglio di viaggi senso con questa senso. sua carrozza passando per Monte la Breve il problema oggi qual è? Che queste attività Vivono su pochissimi mesi d'estate Vivono sul passaggio mm. Vivono sui motociclisti E i turisti sì, che eh, passano eh, però, Riescono a, a trovarci Ecco che arrivano però Ad aprile maggio E poi dipende perché se ha fatto le ultime primavere Non sono state delle migliori Concentrate in estate Vivono su chi li conoscono Quindi chi apposta vanno lì Però ci vorrebbe ben altro Comunque, Per incentivare Che chi ci viene sempre molto contento e affascinato da questi posti per cui è quello anche l'orgoglio lo, che ci fa andare avanti ecco perché poi parliamo di Lamoli ma se noi troviamo un altro paesino all'estremità eh, quindi del comune di Borgo Pace. Mi viene in mente Parchiule. No? Oh, sì, sì. Parchiule, eh, appunto, vi dicevo prima che dal centro di Borgo Pace anziché proseguire per San Sepolcro, si prosegue in direzione Monte la mm. Ebbene, in questo piccolo paesino che da Borgo Pace disterà 5-6 km, si trova anche lì. Un'attività, un'osteria, l'osteria del boscaiolo. boscaiolo eh, che gestito io, da giovani, anche questi. Gestito da giovani, mm. e io vi dico la verità. Bravissimi. Un, un sabato, mm. un sabato che volevo andare a fare una camminata su verso Monte La Breve. quindi verso le della Luna. Volevi andare alle origini del, del dell'Auro. E ci sì. sono arrivato, mm. eh, vi sano e salvo. Ecco, mi sono fermato volutamente per chiedere... Dov'è che si passa, do, quale fosse la strada per arrivare a la Breve? E mi sono fermato volutamente per rendermi conto un attimo dell'ambiente. Mm -hmm. Ma un ambiente elegante proprietari giovani mm. ma soprattutto Cortesi. un po' come all'osteria della massa tra la mm. disponibilità sì, cioè sì. io non mi sono fermato né a bere né a mangiare mm. ma mm. mi hanno accolto e mi hanno dato le indicazioni che molte volte la stessa sollecitudine lo stesso trasporto non lo trovi negli uffici finché, turistici finché ci saranno queste persone noi vivremo eh, io mi ricordo, <ride> mi sono fermato vivremo no, no, vivremo vivremo Ernesta qui mi sa che scappo no io mi, ricor mi ricordo che mi accolse questa persona questo ragazzo che parlava come toscano all'Osteria del Boscaiolo no? e aveva gente ai tavoli doveva servire sì, gente sì, sì. ma lui pur di darmi una risposta anzi si, pre si preoccupò di dirmi dove lasciare la macchina a che punto avrei trovato il sentiero benché fosse segnalato no? quindi Mm, fa piacere mm. arrivare nell'entroterra, arrivare in questi territori, ma ripeto pur pace, ma, eh, potremmo parlare, anzi ci occuperemo anche di tanti altri comuni perché come dicevo ieri Ernesto, non so se tu sei d'accordo non bisogna mai fare l'errore di dire il mio comune, il mio territorio è il più bello degli altri tutti i comuni, tutte le località oh, tutte le frazioni hanno quelle specificità che le rendono uniche sì, sì, e condivido intriganti condivido il tuo pensiero perché io eh, ti ripeto non, non soffro di campanillismo spiegatato mi piace dove abito però mi, piace an mi piacciono anche i comuni vicini mi piacciono i territori vicini Mercatello, Bantiera, Raccione, bellissimo comune tenuto benissimo eh, è un gioiellino poi Sant'Angelo pure un'altra re splendida realtà con la loro anche Domus uh, Romana, la, la Casa Romana, e poi Urbania, Urbania dove questi giorni ci sono le i festeggiamenti per la Befana, ormai conosciuta, da, non dico in Italia, ma dappertutto, e poi è anche centro in cui si studia l'italiano con le scuola. Italia, la scuola Dante Alighieri, quindi poi per non parlare poi di tutta la cucina, tutti i ristoranti che ruotano intorno alla cucina marchigiana e anche un po' romagnola, perché noi qui siamo al confine, eh, quindi quando si parla di cucina romagnola eh, abbiamo detto tutto, voglio dire cosa c'è il meglio della cucina romagnola. Poi eh, insomma non, non avete altro che venire a scoprire questi... Questi territori, questi, queste zone, ricordatevi sempre della valle del Metauro. Ecco, da, fano, mm, da fano un fortune, al, all'estremo. Volevo essere serio, mm. Non che non lo siamo stati fino certo, adesso Certo, io serissimo. Michele Matteucci. Oh, my God, Poor. Because, perché eh, è morto questo signore da poco. È morto da, da poco, da, da, da ma caso. ha avuto il tempo di, di, di mm. scrivere e, di raccontare, di, e di raccontare a questi bambini? Mm, ci tengo a leggere. Una domenica pomeriggio arrivarono degli aerei dalla Colubraia. Non si era mai visto fare una traiettoria del genere. Il cielo era un pullulare di aeroplani all'improvviso un aereo esplose dal cielo cadde una pioggia di fuoco un soldato si gettò con il paracadute e cadde sulle piane di peschicciola alcuni uomini corsero a vedere c'erano nove morti a terra pieni di anelli e orologi d'oro Gli uomini cominciarono a prendere a calci i cadaveri e a derubarli il soldato con il paracadute paracadute li vide e chiese di dove fossero. La domenica successiva arrivarono non 7 ma 12 aerei che non si fermarono su Borgo Pace ma continuarono il volo. Arrivati sopra Urbania lanciarono una scarica di bombe, morirono molte persone e il paese fu raso al suolo. I tedeschi sequestravano le persone per farle lavorare e se qualcuno non collaboravano le uccidevano. E i tedeschi sono entrati anche nella casa eh, di Michele. E un altro giorno Michele e Santin, che era un esperto sminatore, aveva eh, sminato ben 48 mine, un giorno sentirono un grosso boato un loro amico aveva calpestato una mina e aveva perso la gamba dal dolore voleva morire Andreoni perse la vita per aver calpestato una mina Domenico invece perse un occhio tra il 27 e il 28 agosto Michele e questo suo amico erano in una capannina alla mattina non si vedeva niente tutto il paese era per terra alle 8 era esploso il Ponte Nuovo, alle 9 il Ponte di Teramone. A Sacchi avevano buttato giù una torre. Ricorda che a Son Piano morirono nove persone. Ebbene, quel 28 agosto, quella mattina del 28 agosto. Oggi noi non possiamo eh, non. rivederla eh, perché Borgo Pace è stato raso al suolo. Per cui ecco è stato uno di quei piccoli paesi eh, che chissà come sarebbero stati se avessero mantenuto la loro conformazione storica e purtroppo non possiamo... Eh, dirlo e non possiamo gustarlo proprio per colpa della guerra e oggi ci è rimasta soltanto una targa in memoria dei tragici eventi bellici che portarono alla distruzione di Borgo Pace il 28 agosto 1944 perché la tolleranza e la pace vincano sempre contro l'odio e la guerra ecco il 28 agosto 2005 voi cittadini del comune di Borgo Pace avete posto questa memoria affinché eh, no, si ricordi, si continui a ricordare mm. il danno, l'orrore che subì Borgo Pace rasa al suolo per colpa della guerra Cosa hai da dire? Perché io so che anche la tua famiglia, anche da parte di tuo marito, ma come tanti di noi, della guerra... hanno subito dei traumi. Mm, per esempio, non, non ricordo male, forse ricordo male il papà di tuo marito, marito è stato inchiuso in un campo di concentramento quando esatto. era inizio in Francia. Sì, sì, ma io ho ecco. solo questi piccoli particolari e ricordi di mio padre che mi raccontava perché anche lui il aveva il vissuto nel Pazzo. periodo di guerra ma io non abitavo a Borgo Pace e insomma e chi ha vissuto nel periodo della guerra sicuramente ha, ha vissuto un periodo tragico molto più tragico di quello che stiamo vivendo noi adesso anche se non, possi non possiamo essere contenti però sinceramente la guerra è stata devastante ed è da evitare in tutto e per tutto, se è possibile. Tra l'altro mio, mio figlio adesso è un capitano dei carabinieri, ha fatto le missioni in Afghanistan in Iraq, ha vissuto in questi teatri di guerra e io prego solo il Signore, il Dio... Che lo proteggano e tutti i nostri giovani che si espongono a così grosse eventi. Insomma. Però credo che chi era giovane, chi le famiglie che hanno sofferto la guerra, che tuttora sono nei, in, in mezzo a dei conflitti, senza citare tanti in Siria dove adesso la guerra è in atto, non lo so, però sono. Viviamo anche noi in un periodo di grande difficoltà senza citare anche la guerra, sicuramente una delle più terribili. Eh, senza dimenticare le tante guerre nel mondo di cui si parla meno, di cui si parla meno, ovviamente l'Africa, che continuano a devastare sì, sì, sì. Eh, il mondo. Purtroppo gli egoismi no. umani non hanno limite. E se ci fosse più fratellanza, più rispetto reciproco, più aiuto, ecco. ecco. Io, io sono un po' molto vicina alle idee del nostro Papa, Papa Francesco, e mi sembra che con, nella semplicità, nell'amore verso gli altri, si possono risolvere tante cose. Ecco la fratellanza, i valori, no? Cioè, siamo in un periodo in cui i valori. Eh, scarseggiano, scarseggiano no, eh, in cui la fratellanza scarseggia, ecco, in un piccolo paese questi valori ancora ci sono, si sì, sentono? Sono un po' assopiti perché secondo me esistono, esistono però non, non, non si manifestano così forti come secondo me dovrebbero. Do, si dovrebbe riscoprire il piacere di stare insieme adesso molto, molto spazio e molto tempo lo, ce lo ruba il web, le, tutta la tecnologia molt, siamo presi più dalle dal cose virtuali che dalle cose reali sarebbe ora di riscoprire un pochino il piacere di stare insieme di condividere ma proprio per uno spirito di collaborazione e di insomma è di vivere la, la piccola comunità come di Borgo Pace, questo piccolo paese, con la grande gioia di fare le cose insieme, di condividere, non di farlo a dispetto dell'altro o perché quel, per farsi vedere più bravi o più belli. o più. Secondo me quello che conta è riuscire veramente a costruire qualcosa insieme e, e, e sicuramente viene bene. Ci si può riuscire, secondo te? Ma io sono ottimista, perché vedi come il nostro Papa, lui parla sempre con cuore aperto, eh, bisogna essere molto umili, anche essere buoni, dare il meglio di se stessi, cercare di collaborare senza essere egoisti, presuntuosi, quello. E se io so fare una cosa, la devo mettere a disposizione dell'altro, non sentirmi eh, superiore o... Che gli altri si Quanti devono ragionano a me. come te? No, oh, non lo so, io questo non lo posso mm. decidere. Io già mi preoccupo di ragionare così io e, e cercare anche di trasmetterli questi pensieri se qualcuno li vuole recepire. Se nessuno lo vuole, pazienza, io ci provo. Sogno me. nel cassetto per quanto riguarda il comune di Borgo Pace, che tu come cittadina hai? Eh, che nel 2014 che è appena nato ed è. È ancora vive no, perché visto, vive. Che, no, visto che tu ci tieni no, a parlare di morte precisiamolo è, è ancora io, in culla 2014 prima di tutto che ci sia un po' di salute per tutti quanti in modo da stare no, bene collaborare sì questo la salute perché se non la eh, è la, la salute, classica, cosa, eh, la classica la cosa. cosa però ecco che mh, ci sia sì, più originale, unione, originale. unione tra le persone poi unione tra le persone io parlo comune di Borgo Pace collaborazione tra le persone unione perché scusa fino adesso collaborazione a Borgo ma pace solo alcuni collaborano gli altri se ne, allora, lanciamo se ne, un appello ne disinteressano io per non bene faccio una critica perché io può darsi gli amici del comune di Borgo Pace che finora hanno questi collaborato amici che già esistono a Borgo... E Ernesta lancia ah, un appello, appello a questi nostri amici di tuoi tu con cittadini ai miei aspetti miei... che, che hanno collaborato meno cosa gli diciamo per imbugliarli a collaborare beh adesso ci dovrei pensare non lo so se mi viene così le cose pensate sono quelle meno no, vere. io amici, date il vostro contributo perché so benissimo che qualsiasi cosa fate vi riesce bene soltanto proporsi a, insomma, riuscire a ecco. dare il meglio di sé se ed a Ernesta promette che se voi nel 2014 farete i bravi così lei vi organizzerà un viaggio direttamente a San Pietro per conoscere Papa Francesco. No, io non organizzo niente, semmai dico, seguite gli insegnamenti di Gesù e di Papa Francesco. Quindi, <ride> mh, dunque Tano, qui si è notato, siamo passati dalla filosofia <ride> alle carbonaie e siamo arrivati anche Matteo allora, Renzi, se, eh, Matteo Renzi in confronto a te, io lo critico perché lui sembra che le sue parole siano vangelo, però anche te mi sembra che no. oggi hai fatto un po' di catechismo. Ma io ho fatto il catechismo, guarda, che io non sono una frequentatrice no, ovviamente, della, della Ovviamente chiesa. scherzo. Io guarda, mi faccio dei rimproveri tutti i giorni ovviamente perché dovrei scherzo. essere più attenti. Senti, farmi... io stamattina ero a Borgo Pace, no? Eh. Ho visto il vostro parroco. Di dove il vostro ah, parroco? Del Madagascar del Madagascar. Mm. Prima parlavamo della crisi delle vocazioni e parlavamo mm. anche del fatto che per cause di forza maggiori la Curtia è costretta a ricorrere a parroci uh -huh, stranieri uh -huh. perché molte volte, diciamolo, per questi la vocazione rappresenta anche un'uscita sì, dall'estrema sì. povertà certo. l'ho visto stamattina, no? mi viene in mente anche il parroco di Urbagna che incontrai una mattina al bar, eccetera, e mi ha colpito questa solarità, sì, apertura, eh, mi ha dato facciamo, subito bello, la sì. mano, eccetera. Sì, ecco, sì. com'è stata l'accoglienza di, no, di, di. Noi siamo un po' abituati ormai a dei parroci. Eh, da quant'è che non avete un parroco italiano? Ma saranno più di dieci anni, sì. mi sarà più di dieci anni perché ormai sì e Ci sono stati diversi parroci, Penso sempre del Madagascar eh, mm -hmm. ho, ho, Io ho visto anche i in altre parrocchie indiani dell'India Comunque più o meno tutti sono, si integrano bene con il territorio Dopo è logico abbiamo avuto un, per un certo periodo Padre Lambert che poi è andato a Parigi a fare una scuola insomma, per diventare insomma, una personalità nell'ambito della, della chiesa e Questi parroci comunque si danno il loro contributo, però non sono integrati bene nel nostro contesto, tanto diciamo la verità, conoscono fino a un certo punto, si avvalgono un po' di persone volontarie che ruotano intorno alla famiglia, alla chiesa e, e quindi si occupano un pochino dei, delle cose della diocesi, della parrocchia. Una sera mm. e poi ci abbiamo alla conclusione. Una sera, durante le feste in campagna, Anna si trovava a Monte la Breve. Mentre ballava, ad un tratto, ha ceduto il pavimento della casa di Venturini e lei e tante altre persone si sono ritrovate nella stalla sottostante. Cos'è questo? Un aneddoto? Lo conoscevi? Oh, non lo so. Come so. non lo conoscevo? Questo non... Ma io mica posso sapere tutto allora, che scrivono vedi, nei tano, libri. Allora, vedi, Tanno, cosa eh. vuol dire? Questo lo hanno scritto i bambini. E beh, ma amica, ma come? I, I bambini Voglio devono conoscere con questi libretto, aneddoti... E' una vecchia come te, perché Beh. alla fine diciamo le cose come stanno... Hai la sua cattiveria. Hai sì, una certa età, non sei una giovincella, no, ma, eh, no? Di questo evento io non ne sono Guarda, qua, chiamata a Felvaiol. Il coraggio mi arriva fino al corpo, ma se tratta della puntura in cevat, perché ho paura. Ah, sì. Una certa Marietta, mamma di Gino e suocera di Michelino. A Masè, mai la magnète, tutt'antimin. Suo marito, ovviamente, chiamamalo scemo. <ride> <ride> e noi altri, con peste de penna, mol, a voglia slunghel col. <ride> <ride> con un test de pena a, molle, a, a oh madonna. una volta un dialetto, mi ricordo dai concludiamo mm. prima mm. del solenne messaggio alla ma nazione in inglese ma concludiamo riso. perché vedi gli aneddoti English, gli è? aneddoti no. eh, cari no, rannesta, no. ma io prima parlavo no? all'inizio dicevo che tra le tre situazioni che ogni paese ha ha anche i suoi personaggi e quando io mi riferisco ai personaggi parlo anche agli aneddoti gli aneddoti sicuramente non saranno una forma di cultura sopraffina, no, no, di cultura popolare ma dicono la realtà com'era sì. una volta mi ricordo che dovetti andare a Durbino per delle commissioni e quando arrivai in piazza c'era una gran confusione di gente che inseguiva dei maiali ci credi? Cazzo, quei maiali... Scusate, cazzo non si può dire in <ride> sì, televisione sì, siamo, no. siamo in una web radio libera, Ci credi? Quei maiali erano proprio miei Quelli che aveva <ride> portato via il vento per pochi, per pochi giorni prima Pensa tu che vento Perché a Borgo Pace c'è il vento così forte? Va, qualche no. volta no, Ma no, no, Non qualche mettiamo volta. le pale però. Ah, <ride> no. Eh, no, perché guarda che questi aneddoti Hanno un fondamento di verità Ve ne si... cito l'ultimo No, un altro... Come qualche volta c'è il vento? A Borgo Pace c'è sempre vento. No, sempre Un altro no. aneddoto sul vento. Il vento... Ah no, qui c'è uno, attenzione. Il vento, questo, per piacere. Voi non l'avete mai sentito il vento vero. Pensate che una volta, quando abitavo al Bucine... Bucine, Bucine. Bucine. Sicura? Sì. Al Bucine. Sì. Tirò talmente forte, ma talmente forte, che non riuscivano più a trovare che non riuscivano più a trovare eh, si può dire. I, i maiali. Ah. Ah. Tra, quello sì che mani. era vento, quindi a Borgo Pace c'è anche il vento, ma non tale da consentire o da rendere eh, conveniente l'erezione di pale eoliche. No, Concludiamo con la patata. Prima citavo, citavamo la mm. patata di Sonpiano, un aneddoto sulle patate. Cosa sono quelle cose che stai tirando fuori da sottoterra? Come cosa sono? Sono patate, non vedi? Patate! Quelle lì sarebbero patate... Ma mi... saranno i tartufi, forse. È sbagliato. Bene, vediamo la trasmissione senza un <ride> messaggio. <perché> qui... <ride> patate quelle, ma mi viene da ridere. Ai miei tempi sì che le patate venivano belle. Eh, patate, patate. C'è tipo eh, di patate, certo, patate. sono le patate di tutti i tipi ah sì? si? ah no pensavo <ride> che tu te ne intendessi <ride> pensa che un anno per riportarle a casa abbiamo usato la treggia senza fondo un altro anno invece mentre le tagliavamo per metterle nel caldaio a cuocere ritrovammo la gommia dell'arateo che avevamo perso mentre le tiravamo fuori da sottoterra quelle sì che erano patate quindi una volta c'era il vento vero Borgo pace sera il vento, quello cazzuto. Le patate, quelle belle patatose. Adesso invece cosa c'è? C'è il tartufo. Ecco, poi le patate rosse. Poi, di Son Piano, quello l'abbiamo detto. Poi? Poi sette se di Borgo Pace, mica io. il carbone! Beh, quello sei fissata, quindi va bene. A proposito, ah, la befana fissata. cosa ti porta? a me il eh. carbone ah, ecco perché no? ora, ora mi sono spiegato il perché no. è, è, niente, poi più... ci siamo noi cioè ci sono i 630 abitanti dunque, secondo le statistiche dei bambini numero più, numero meno gli abitanti del comune di Borgo Pace sono 662 quindi ci sono i 661 abitanti di Borgo Pace perché tra i 661 è morto Michele è morta Ernesta ma cosa dici? e eh, come cosa dico? no Ernesta. fine della trasmissione eh, il tuo voi. ciclo è finito il tuo ciclo è finito finita la trasmissione no, ma fatto un dici? papa se ne fa un altro ma ancora voglio vivere dai pochino, chiudiamo diamo spazio a allora, io finora mi sono approfittato un po' eh, di, di questi bambini no, veramente il sì, signor se, Gabriele sì, Cevasco sì. mi ha coinvolto a mia insaputa senza che io mi fossi preparata e Quanto non ho non pagato? Posso... Eh, niente a niente gratis, eh, ma lui va? coinvolge tutti, e eh, vedi, molto bravo ha coinvolto sì, anche eh, a me mi soprattutto eh, eh, i maiali soprattutto in ma signor, adesso designate. che l'ho letto, faremo una puntata sui maiali scherzi a parte prima ho citato le insegnanti penso lo siano ancora sì. Alice Antonucci, Elisabetta Guidarelli Raffaella Ruggeri Raffaele volevo... Ruggeri non c'è più perché questo libretto è stato fatto due anni fa Beh, io, due anni però citiamo citiamo, andata, citiamo con questo... i bambini citiamo quei piccoli mm. leopardi e quei piccoli storici dei quali abbiamo un po' attinto sì, vale sì, a dire sì. Aurora Lucia Guglielmi mm -hmm. Sara Lonzi Mattia Fuoco sì. Matteo Currenti Emanuela Bernardini mm -hmm. Giorgia Piccini Caterina Dini mm -hmm. Martina Moretti mm -hmm. Chiara Fagiolini mm -hmm. Aurora Gorgolini mm -hmm. Valmir, Valmir, Valmir Valmir Lumani Roberto Del Mestre Luca Gabellini Letizia Agostini ed Erika Litti e, e altri che qui magari non ecco, sono presenti da giornalista sono... io volevo fare i complimenti agli insegnanti ma anche a questi bambini perché hanno fatto come un po' da tutte le parti un prodottino veramente simpatico interessante e documentato, poi, oltre altre, agli altri ragazzini che, io mi scuso con quelli i che i non ho citato i ragazzi eh, della scuola di Bordopace hanno prodotto anche altre pubblicazioni molto belle fatte molto bene ecco. eh, e adesso è arrivato il momento solenne eh. dunque io non so chi ci sta ascoltando in questo momento, mm. io prima parlavo del Cadore, ecco i miei amici del Cadore, per esempio Carmen Stabile, eh, che gestisce un bed and breakfast, l'Agenzianella per il ruolo di Cadore che è una signora tutto d'un pezzo e tutti gli altri e che sono abituati quindi no, ad avere a che fare non solo con gli inglesi perché a, a cortina, a pieve di cadore, a, eh, a misurina eccetera arriva e transitano persone di tutte le nazionalità e loro sanno parlare veramente l'inglese quindi ecco tutti coloro i quali conoscono bene l'inglese in questo momento possono pure andarsene gli altri invece che l'inglese lo conoscono così così possono rimanere no, io terzo. me ne vado vi saluto ci vediamo non so quando e lascio la parola la scena anzi Ernesta Palazzetti che rivolgerà un messaggio uno spot pubblicitario per Borgo Pace per il comune di Borgo Pace in inglese no, no. Ernesta siediti al, al mio posto siediti al mio posto li dovrei preparare e io. un messaggio Assoluto. al vegetario. no, fai la serie via, mettiti bene thanks a lot for your attention goodbye everybody we are here in uh, a little uh, territory of uh, central Italy called uh, Le Marche and uh, exactly near Borgo Pace, my village i want to thank you again, and uh, send my best wishes for the new year, 2014. Hai finito o no? Sì. Ah, ecco no, perché c'è il cane fuori Ugo, che ah, è sì, scappato. Ma, eh, ma se non lo risento può darsi anche che ho detto qualche cazzata, perché... Cazzata! Ah. <ride> mm. Ma allora iniziava adesso la trasmissione, quella vera. Cazzata? <ride> Ugo il cane non c'è più. appena sentito che ha iniziato a parlare inglese è scappato. Quindi battagli okay. per quando, quando non, non ora salutiamo i nostri ascoltatori. Un saluto a tutti quanti. Goodbye everyone. Ci rivediamo okay. presto. Saluto. Ci risentiamo presto. Possiamo chiamarla la prima puntata test? O la vuoi chiamare la prima puntata? Tanta zero, zero. Ok. Che più bello che sia. a giovedì 2 gennaio. Ma cos'è che mi piace vedere qui?